Tornato, ragazzi... ma no, sì, vabbè. anche io. Allora, te perché questa depressione nel tuo cuore ogni volta? Cioè, proprio cioè, volta... allora, oggi siamo tornati con la Luigi vs. Angelo per una nuova sfida. Allora, e, intanto ci sono un po' di cose da vedere. Allora, c'è una nuova sfida, la sfida di pesca <ride> che è proprio su Span, incredibile. È molto aspetta, la prima. Andiamo a mettere i pochi artificiali. Eh, ma non so se hai notato che... Cioè, siamo un blocco in più sotto acqua rispetto al sol. Beh, inaugura oh, questa so. legge contro Angela con i fuochi eh. artificio. forza, vai. Um, ma che c***o è successo? No, no. <ride> allora, qua sappiamo tutti di che è la colpa, no? Del demonio. Sappiamo ah, tutti che... Ah, uh, 11 No, non eh. pronunciarlo! Ti è messo a piovere. Eh? Allora, eh, qua c'è un problema. C'è un pochino di pioggia per così dire Oddio Tutti dentro e tutto Allora dentro. aspetta Sai che dobbiamo fare Andiamo nella caverna Già che non, non c'è il demonio Possiamo andare a vedere Che ci teneva nascosto effettivamente. Allora Vediamo che c'era Ma che c***o è sta cosa Luigi le parole Non devo più fare tutto il video Ricordiamoci Che cos'è sta cosa Vediamo Ma se riesco a romperlo È un core tipo cioè è un cuore C'è cioè della lava che... Ecco perché adesso ho spiegato, questo cuore sta facendo così tanto calore da far sciogliere il ghiaccio sopra le montagne della nostra isola, per così dire. Vieni qua, vieni qua. Allora, c'è un altro problema. Ho notato io che quella punta là si è riempita di blocchi rossi, ma anche quella... E c'è un beacon sopra. Scusa? Che sopra? No, è apparso l'altro. È apparso l'altro beacon. Quanti beacon ci sono in totale. Eh, allora uno e due per adesso. Non, non ce ne sono altri per, per adesso, però. E là c'è sempre blocchi rossi. Forse è meglio che iniziamo la sfida, così almeno ce ne andiamo da qua. Che Va non vabbè. si sa mai. Allora, Luigi, questo è il villaggio di cui ti parlavo. Questo è il villaggio di cui ti parlavo per fare la sfida di pesca. Allora dobbiamo andare al molo, dovrebbe essere qua vicino. E avevo già chiesto a, a Vitto, che era lo schiavizzato, per far costruire questo piccolo molo da, da cui pescare, insomma. Non pronunciare il suo nome che lo fai venire qui. Esatto, che poi lo invoco, non si sa mai. Allora e che devo fare? Devo pescare? Peschiamo, cioè chi pesca più vince, mi sa. Mm. Ehm... Raid? Quale raid? Allora, cioè... Insomma, no. hai, hai vinto Facciamo così Mi sa che c'è qualcosa di più importante da fare Non so se vedi il timer Allora, ehm, il raid di solito Hai presente, butta la canne alla pesca Non ci servono a nulla eh, hai presente di solito il raid in cosa consiste, giusto? Cioè ci, i me. villager arrivano, ci entrano nel, nel mondo, nella vita. Come facciamo a proteggere il villaggio? Eh, mi sa che qua dobbiamo equipaggiarci. Allora, cerchiamo dentro le case se c'è qualcosa, eh, perché... Uh, Smeraldi qua! Tu, tu vai in un'altra casa, cerchiamo più o meno in tutte le case che... Qua c'è carne. Sì, sì, si prendi tutto che serve sicuramente qua. Allora... Questo villaggio Uh Quattro diamanti Eee eh, Mele, mele. d'oro Prendi tutto Che qua serve Facci salto Uh C'è un enchanting table qua Quindi possiamo incantare le cose Se vogliamo Quattro ho trovato un incudine. La posso usare per incantarmi la spada Con affilatezza 3 Tra 3 secondi Arriva L'ondata la... qua eh. Quindi dobbiamo Uh Bene, allora saliamo su questo tetto Che almeno ci difendiamo dai pillager no, Ho il tridente, però non, eh, non vorrei sprecarlo Insomma, quindi me lo tengo magari per dopo Ho capito che devo fare Mi fiondo così Uno, uno l'ha ammazzato Me l'adoro Vado in me l'adoro, perché è l'unica opzione Aiuto Ok, ammazzati, ammazzati, ammazzati E eh, dove sono gli altri? uno? Quindi, io, io non ne ho trovati. Oh, eccola la seconda Siamo dentro questa casa Così almeno ci ripariamo un po' È pieno di pozioni, una torta pure c'è cioè. Io ne ho quattro pozioni in, in mano Uh, buono eh, Io ne ho due, però vabbè Vabbè, tieni, tieni Dammi Quella è di salto. salto Ok, quella è di salto, Maravilla. buona Almeno possiamo... Cerchiamo i pillager Eccoli! Tutti qua si trovano Dobbiamo ammazzarli Oh mio Dio, quanti sono? Mi bevo la pozione di salto Perché sennò qua muoio allora, io vado in mela perché sennò qua non, eh, non si può fare. Allora. E, ok, qua ci sono altri... altri pillager. Ah, c'ho un Vendicator, aiuto! Questo qua leva un sacco. E ce ne sono altri in giro per, uh, per le zone un pochino più isolate. Sì, eh? sono il Vendicator. Attento, attento che questo qua ti leva tutta la vita, praticamente. Eh? E allora, c'è un problema, ho un cuore e mezzo. Penso... Tra poco parte la terza ondata Vabbè, Abbiamo giusto il tempo per Allora stavo per dire che abbiamo il tempo di prepararci Però a quanto pare non era così Sono qui eh, eh, eh, Aspetta come sei arrivato là Eccomi perfetto eh, eh. Allora io il tridente però me lo tengo Ti propongo una sfida personale Chi fa più uccisioni vince però sei tu in vantaggio Non, non va bene Va bene. Ecco lì Mi Mamma mia sono un sacco e, aspetta, io scenderei ad attaccare oh. Aiuto, quanti sono, sono troppi Sono morto e, li abbiamo ammazzati quasi tutti Io ho ancora questa pozione, me la tengo per riserva La pozione del maestro della tartaruga che... Oh, è partita la quarta ondata però ehm... Oh, ho sentito delle streghe Ci sono pure le streghe, aiuto Te in che condizioni stai? Luigi, un po' di contegno <ride> Allora, li ho quasi amma li ho ammazzati quasi tutti Andiamo a cuocere queste patate Che magari eh, troviamo un punto Allora, dalla prima dove c'era la casa del macellaio Possiamo... Anche qua, guarda, guarda per... Ho visto che sono entrate, sono partite le streghe Quindi qua possiamo prendere il miele, magari, per il veleno Io una volta avevo... Della carne, avevo. No. Una volta, io l'ho finita Ho questa che mi mangerò Perché sì, <ride> Bene, soffri perché tu non te la puoi mangiare Quinta? Quanto andate ci sono? Andiamoci a riparare da qualche parte Saliamo sul tetto, tipo, come abbiamo fatto prima Che era piuttosto comodo Però come facciamo esattamente a salirci? Come prima? Ah, ok, di qua, vero mm, Allora Forse così, bene, perfetto Allora, questa volta Da che direzione arriveranno? Cioè, in realtà sembra un pochino tutta sparsa Strega, però... una lì C'è okay. una strega lì Ok, allora aspetta che la... Uh, si sta curando? Guardala sì, Guarda lì, armati. là, guarda lì, là Quanti? Guarda lì Oh mio Dio Sono un sacco, sono un miliardo Ammazziamoli tutti Aiuto, aiuto Ok, ammazzato. Quindi abbiamo finito tutto, tutti gli attacchi? No, no, anzi, eh, ne mancano un po', presuppongo. Eh, appunto, la sesta, cioè. Che sto su suono? Oh no, gli evocator! Ci sono gli evocator! Ammazzali, ammazzali, ammazzali! Questi qua fanno malissimo, ci sono anche i loro vex qua. No, no, allora, Luigi, Luigi, qua è pericoloso. Ah, mi ha dato voleno la tizia! Mi devo prendere il miele, il miele, il miele, il miele. Ok, il miele preso niente, non ha funzionato perché mi ha riavvelenato. Guarda lì, questi infidi, questi qua ti ammazzano un sacco Ammazzato, perfetto Allora, chi abbiamo finito l'ondata? Oh, è partita la settima ondata, eh Villager vi hanno, vi hanno graziato del loro tesoro segreto Trovatelo prima dell'arrivo dei villager. Quindi abbiamo un pochino di tempo per cercare questo tesoro qua Uh, c'è una botola? Eh, si. Eh, sì, si. Eh. <ride> sì, sì allora tieni, ah, la spada, spada filatezza 2, te lo dà, da dè da, Poi prendi l'arco, le frecce qua, cioè la balestra cioè... Tiro multiplo 6? Ma, ma che cosa sono? Ma si chiama BFC9000 eh? Ah, è... è... <ride> Aiuto Allora, ehm, andiamo su un tetto perché qua se no, è la fine Io sto... oh no Vieni qua Luigi, Luigi, vieni qua, vieni qua C'è un ravager! Luigi c'è un ravager! Luigi, Luigi, Luigi! C'è il cavallo! No, questo ti ammazza un sacco! Vabbè, è andata così. Ok, partiamo all'ottava ondata. Allora, eh... c'era un ravager, quindi io devo... mi sa che dobbiamo avere paura per questa, perché è l'ottava, cioè prima è la nona. Eh... Ne mancano due. Eh, eccoli. Dove? Oh, eh, e vabbè. qua. Quanti? Sono un sacco! No, vabbè, ma sono molti di più, cioè, saranno tipo una trentina di pillager, non so. Ah, il ravager addosso mi ha spawnato! Muori! Eh beh, mi ha ucciso. Non, non ce la faccio più. Ok, l'ho ammazzato. E a te chi rimane? Eh, ci sono diversi pillager di qua. Allora, tra poco dovrebbe partire la non ondata, perché l'ottava è appena finita, quindi... Ancora. E... Dovrebbe essere la penultima perché poi è la decima mi io sono appena fatto la carne E ci dobbiamo. Ma perché tu parli assai secondo me, è colpa tua Angelo. Ah si sì, adesso è colpa mia che c'è sì. qualcuno in superiore porti... qua e eh, via le ondate Tu porti sfiga alle persone sono... Ah Ma... che è tutta sta gente? Ma mi sono no troppa, troppa gente, troppa gente E eh, mamma mia No io me ne vado perché ho paura, cioè nel senso. Allora, mi contro Angelo. Morite! Io sto morendo, pochissime. non ho cibo praticamente. Mm, chi manca? vatti a, a fare le, le... No, dobbiamo qua arriva. ci sono e eh, appunto ci sono le streghe, quindi non abbiamo finito completamente. Qua c'è l'ultimo, dobbiamo cercare di ammazzarlo con la, con la balestra, effettivamente ha senso. Spero ci sia un pochino di tregua tra la nona e la decima, così almeno abbiamo un po' di. Cos'era? Allora, i fulmini a Celse sereno non sono mai tranquilli, cioè non sono mai. Ultima andata. Eh... <coughs> Quanto è durato il corno? Comunque, il raid ha finito le tacche, quindi effettivamente è l'ultima, questa. Ehm... Mi sa che qua ci dobbiamo mettere in... Andiamo sul tetto! Vieni, vieni, vieni, Luigi! Andiamo sul tetto prima che... spa. Di nuovo un fulmine. Uh, comunque prima, alla uh, penultima ondata, erano spariti sp ah! sp Come ora? Mamma Come... mia! Se qualche blocco che... piazza. non è esitare! Comunque non sono tutti, sono di meno, tipo... Ma cioè, perché sono di meno? Ah, i ravager sono arrivati! E niente! Pure le streghe! il totem della non morte mi devo prendere ah mi ha dato veleno la tizia ma pure a me aiuto oh. come faccio? basta io vado sugli alberi perché.. se, se non muoio ma come fanno? C cioè. aiuto fanno? Uh, mamma mia come... oh mio dio i vex eh sì, vabbè pure le, le ciabole qua comunque secondo me sono così tanti che bastano per uh, come dire eh, rimontare sulle tue kill Quindi te le rubo adesso Cioè tu fai il danno Comunque stanno morendo alcuni per i fulmini che cadono Allora sei più avanti di me Di 30 circa Cioè di 28 quindi Io dato che abbia, ci sono C'è cioè glowing su quasi tutti i Pillager, i ravager e tutto quanto Devo riuscire Qualcuno mi tira spadate Non so se... Mi devo vendicare, ma eh. Eh, niente, abbiamo vinto. Sì, davvero abbiamo vinto. Che bello, però, hai vinto tu! <ride> che bello, sì, il numero uno dei pvp. No, fermo, non vale. Ma l'illager, Luigi. Magari non, non sfollare un pochino eh, Perché abbiamo finito E eh, però abbiamo finito Con disdetta E disappunto molto perché nonostante Tu sia fatto 134 kills mentre io 100 100 tonde Ho vinto Dai, io che peccato Anomalie nel terreno quindi, detto questo, crediamo di aver detto tutto, e detto questo, detto questo, col suono un po' fattato, vabbè. Vi detto, salutiamo, e eh, ciao! Basta, vanno dal server. Non dovevi farlo. Dove? Stai zitto. <ride>